Oggi è il 24 novembre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal pagamento composto, le novità su obbligo e sanzioni in arrivo dal 2023 e poi in tema mance cosa cambierà con la nuova tassazione e ancora nuovo regime forfettario fino a 85.000 euro ma con clausola Anti-elusione. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la flat tax incrementale che prende forma. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal pagamento composto. novità su obbligo e sanzioni in arrivo dal 2023. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul pagamento composto sull'obbligo per i commercianti che si applica a partire da importi superiori a 30 euro. Le novità di conseguenza riguardano anche le sanzioni in vigore dal 30 giugno scorso e quanto prevede la bozza del DDL bilancio 2023. La misura fa il paio con un nuovo limite ai contanti si va verso nuove regole quindi per il pagamento tramite post stando alla bozza del disegno di legge di bilancio 2023 i commercianti e i professionisti non avranno più l'obbligo di accettare carte o bancomat per spese inferiori a 30 euro di conseguenza lo stop riguarda anche le sanzioni in vigore dal 30 giugno scorso dopo anni di discussione sul tema le novità inserite nell'impianto attuale della manovra fanno il paio con l'innalzamento del limite di utilizzo dei contanti ed erode il piano cashless per favorire la tracciabilità a cui hanno lavorato i due governi precedenti. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo sulle novità relative al percorso della legge di bilancio 2023. Una riguarda le mance. Cosa cambierà con la nuova tassazione? L'articolo è di Alessio Mauro e fa il punto sulle novità in arrivo per camerieri, receptionist e bar. La bozza di legge di bilancio 2023 prevede una modifica delle regole relative alla tassazione che potrebbe passare al 5%. La novità è presente nella bozza del testo che interviene su lavoratori e lavoratrici del settore ricettivo e della ristorazione. Il prossimo anno dunque camerieri, baristi, receptionist e molti altri potranno beneficiare di un taglio dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali. Queste passeranno dalla tassazione ordinaria ad una tassazione al 5%, l'agevolazione interessa le mance che non superano il 25% del reddito totale del lavoratore nell'anno di riferimento e una somma non superiore a 500.000 euro. Gli effetti della misura si potranno valutare a posteriori. Proseguiamo ancora con il nuovo regime forfettario fino a 85.000 euro ma con clausola anti-elusione l'articolo è di Anna Maria D'Andrea, due novità importanti in arrivo per i contribuenti titolari di partecipazione. IVA nel regime forfettario, il limite di ricavi a mila euro dal 2023 e la clausola di antielusione per chi supera il limite stesso. Il nuovo regime forfettario vedrà quindi due importanti novità dal 2023, i limiti di ricavi che passeranno da 65 a mila euro e la clausola anti-elusione da 10.0 euro. Ma si tratta ancora di ipotesi. Sul testo, infatti, dovrà arrivare. L'approvazione del Parlamento nel frattempo prende forma il quadro delle misure per il prossimo anno. La Premier Meloni ha parlato dell'introduzione di tre flat tax dal 2023 e la modifica della soglia di accesso al regime forfettario rientra appunto tra eh, queste tre. Le altre due formule sono quelle di tassazione piatta citate da Meloni e consistono nell'introduzione di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro nel potenziamento della detassazione dei premi di produttività. Vediamo proprio una di queste misure, la flat tax incrementale che prende forma, l'articolo di Francesco Oliva, flat tax incrementale fino a 40.000 euro di maggiore reddito rispetto al picco del triennio precedente ecco cosa prevede la bozza della legge di bilancio 2023 ed una prima ipotesi di calcolo di quanto si può arrivare a risparmiare con un esempio numerico che è all'interno dell'articolo l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it che apre sull'agevolazione super bonus 110 o 90 per cento scadenze e obblighi per individuare l'aliquota la data del 25 si passa poi alla bozza integrale della manovra 2023 e i Numeri del giorno, 100.000 riguarda i big tech, 100.000 posti di lavoro persi nel 2022 perché la Silicon Valley è in crisi e poi 40% riguarda le donne nei CDA, almeno il 40% entro il 2026 via libera dal Parlamento alla direttiva UE. E ancora i provvedimenti sulle sigarette, aumentati i 70 centesimi, il pacchetto da 20, salgono le accise e poi successione del vecchio, 200 milioni di tasse, il conto diviso tra gli eredi. Un'altra delle misure che è inserita all'interno della bozza del disegno di legge bilancio è quella che riguarda i buoni lavoro. Cosa sono i voucher per i lavoratori occasionali e stagionali? Come funzionano? L'approfondimento è nell'articolo di Alessia Consonato e Valentina Iorio, che si sofferma appunto sulle misure per il settore agricoltura dell'Oreca, ovvero hotel, ristoranti e caffè, e dei servizi alla persona. Oltre alla possibilità